Ron e bentornati al Gormiti, Gormiti show! show! Gianni ma questa è la serie 3? Si sì, già ho dovuto fare una sorpresa a te e tutti i bambini che ci seguono e svelare in anteprima quello che accadrà a breve, dimmi se questo non è ultra super mega alfa gormitico? Eh, si sì, hai ragione è super mega alfa gormitico perché, ultra anche, guarda ehm, ci, sono, ci sono i nuovi personaggi, sì. i nuovi lord eppure c'è anche il guanto alfa, il e... guanto alfa e poi, e poi, e poi... basta! Come basta? No, no? Vero, ci sono vero, tantissime no, è sì, cose. È, è vero, è vero, ci sono tantissime cose, però basta già da ogni cosa a suo tempo. Piano, piano, piano. piano. Tanto Ma sono adesso, curiosa. Tanto da adesso in poi sveleremo ai nostri amici delle novità che riguardano i nostri eroi, ok? Iniziamo Bene, da una cosa. Dall'oggetto preferito delle nostre sfide. I collezionabili! No, no, dai, vediamo, vediamo. Vai, vai, vai, vai. vai. Gianni oh, ma sono no. bellissimi No guarda Giada non ho parole Sono super gormiti. Ma hai visto che colori che hanno? Sì Beh. ma guarda per esempio Anche tu ce l'hai lì Guarda Achilles col, Con l'effetto traslucido Guarda Sembra quasi trasparente ma è troppo bello bellissimo. Dai Gianni io, io non vedo l'ora di iniziare e A fidarci E aspetta affidarci. Giada Devo dirti una cosa Che cosa? Qui c'è in gioco la fortuna Ok, sì, perché se sei fortunata puoi trovare Lord Sol in versione d'oro! Ma è bellissimo, io, io spero di essere tanto fortunata, chissà se riesco a ah. trovarlo. Secondo me non lo troverai mai Grazie. e poi mai. Grazie, come sei gentile. Ah, ah, ah, Ma adesso è arrivato il momento di sfidarti. Sono pronta. <ride> Con la nuova? Uh, vediamo. Okay, okay. Io scelgo questa. Ah, okay, ok. Inizio, eh. Vediamo un po' se questa nuova wave mi porterà fortuna mm, Come sempre, d'altronde Allora, io ho trovato Gorok ah, Guarda che bello che è Ok, ci sta, com'è cambiato Guarda com'è cambiato invece Koga Wow Mamma mia Ho bello. cambiato anche colore Bellissimo Allora, allora, allora Mi sento già potentissimo Inizio io, inizio io, nella card Ho il numero 8 Ok, va bene, ci sta io ho il numero 7. Mm. Sotto al piede. Tu che numero hai? Il numero 2. Io ho il numero 7. <ride> sì, sì! Sì! Mamma che sono fortissimo, Giada. Sono, hai barato! Sono, è vero, sono, impossibile. Sono alfa fortissimo. Vabbè, la prossima volta sarò fortissimo. Ma quale prossima e volta? Ma vincerò, lo Ma sento. Ma quale prossima volta? Andiamo quale, a Giada? Quale? Oh, Adesso arriva la nostra parte preferita, quella dove io poi divento tutta di fuoco Gianni, ma cosa stai facendo? Eccoti Giada, sei sempre in ritardo, sto guardando il film dei Gormiti Ma ancora, l'avrei visto centinaia di volte, lo Non c'è so. memoria Lo so, sì, è vero, ma tu non sai questo oh, È uscito il DVD dei Gormiti? Eh sì, posso sì verlo, Posso vederlo? Posso mm, vederlo? No, no, ma me lo guardo tutto dimmi, io Dimmi, dimmi, quando è uscito? allora la chiamata dei lord sarà disponibile in tutte le librerie nei migliori negozi di intrattenimento a partire da da ieri quindi è già uscito sì, dal 10 settembre e presto lo troviamo anche in edicola in esclusiva con tv sorrisi e canzoni e donna moderna a partire dal da? 15 settembre ma okay, che notizie fantastiche Fammi vedere, ti prego. Guarda. Dai, Giada, tanto lo sai. Guarda, ci, ci sono anche i contenuti extra, eh, ragazzi. Sì. Non potete assolutamente perderlo, perché c'è un episodio inedito che vi sì. mostrerà tantissime novità. riguardanti la nuova stagione oh. che presto uscirà. Ok, guarda, guarda questa scena, Giada. Eh, Gianni, però eh, il guarda. film finiamo di vederlo dopo. No, no, no è appena iniziato. Eh, ma abbiamo tantissime cose da fare. Dobbiamo vedere cosa sono scritti i nostri amici. guarda quelli. Dopo lo vediamo. Dopo e adesso è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! gormitica Eh sì, Giada come vedi dalla nostra super lavagna abbiamo appese due foto sì, due foto bellissime che ci ha mandato Marcello, okay. guarda, guarda che collezione enorme è che vero. ha, hai tantissimi gormiti. la torre neca lo zaino, un sacco di token e guarda un po' cosa è scritto sulla lavagna oh. ciao Gianni e Giada da Marcello grazie, È stato davvero carinissimo e ti salutiamo anche noi, so che c'è anche una dedica, adesso la leggo leggi, leggi, ciao Gianni e Giada io mi chiamo Marcello e il mio fratellino Francesco, mi rovina sempre tutto dei gormiti. Oh, no. Che birbante! Però a volte fai il bravo, a volte fai il a bravo. È il... importante eh. che a volte lo facciamo. Eh. Eh mm -hmm. esatto. Vi voglio bene, ciao da Marcello. Ti mandiamo mm -hmm. un abbraccio gormitico e grazie tanto, grazie grazie grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. E se anche voi volete mandare i vostri disegni, le vostre foto, le vostre dediche, inviatela a gormitishow.gormiti.com. Gormiti. Noi le leggiamo e le mostriamo in puntata. Esatto, già definita questa puntata. Eh, sì, cosa, devono fare os... esatto, cosa devono fare i nostri amici. <ride> Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi eh? al canale e mettete, mettete tantissimi, tantissimi like. <ride> Un saluto da Gianni e Giada. Ciao. Ciao.